per visite dal vivo io ricevo a Brescia, a Toscolano Maderno e a Leno e che sui miei due blog www.nutrizionistabrescia.com e www.dietcuriosity.it potete trovare tutti i miei contatti. La dieta perfetta è qualcosa cercato da tutti, è eh? la dieta che permette di dimagrire senza fatica, facile da seguire, eh, senza restrizioni. Indubbiamente sarebbe facilissimo per tutti quanti seguire questo tipo di dieta e avere i benefici di una eh, alimentazione corretta. Esistono moltissime diete anche commerciali e gli studi ci dicono che sostanzialmente nel lungo periodo sono efficaci più o meno tutta la stessa maniera. Eh, cambia ovviamente lo spirito con cui ci approcciamo a questo tipo di diete. Sono molto diverse tra di loro. Ad esempio qualcuno potrebbe avere la voglia di proseguire a fare una dieta ketogenica per tutta la vita, altri potrebbero non resistere nemmeno un mese. Quindi ecco, la scottante verità è che per come l'ho messa prima, ovvero una dieta indiscutibile e valida per tutti, la dieta perfetta non esiste. E allora qual è la soluzione? Beh, non esiste la dieta valida per tutti, ma esiste la dieta valida per te. Eh, è indubbio che siamo tutti diversi e peso, altezza e sesso ed età sono soltanto alcuni dei parametri che vanno valutati. Eh, ce ne sono molti altri, basti pensare alla quantità di patologie che una persona potrebbe avere oppure eh, banalmente una dieta per un sedentario e per un atleta olimpico non saranno la stessa dieta. Quindi ecco, bisogna personalizzare la dieta. Però per fortuna si può partire da alcuni punti validi eh, praticamente quasi per tutti. La prima regola è quella di fare pulizia nella dieta, eh, sappiamo tutti che nella cultura popolare esistono alimenti che vengono generalmente eh, considerati come poco salutari e, e spesso per fortuna lo sono, eh, quindi pizzette, merendine, dolci, alcolici, sono tutti alimenti che apportano calorie e poco altro, oltretutto abituano a un certo tipo di sapore eh, creando una sorta di dipendenza, carboidrati in eccesso, soprattutto zuccheri semplici, grassi e sale in combinazione, sono elementi che portano a, a queste, ad abituarsi a questi alimenti, quindi risulta sempre più difficile se noi li consumiamo spesso, staccarcene. La prima regola quindi è quella di staccarsi da questi alimenti, consumarne il meno possibile per prediligere altro non dico evitarli completamente perché se una persona è sana non c'è bisogno di evitare nulla però bisogna limitarli e consumarli il meno possibile come dicevo poco fa esistono molti schemi dietetici diversi e non tutti si adattano a tutte le persone ad esempio non posso dare una dieta ketogenica ad un vegano come poi non posso forzare a mangiare pane e pasta un celiaco eh, però la grande varietà ci fa comodo se siamo in buona salute, se non abbiamo problemi, possiamo scegliere lo schema, anche commerciale, che ci si adatta di più e seguire quello. Non è importante quale, che sia chetogenica, che sia paleodieta, che sia vegetariana, che sia mediterranea, vanno bene tutti. L'importante è avere uno schema, avere un programma. L'alimentazione che funziona è l'alimentazione programmata e non casuale una volta che abbiamo trovato il nostro schema lo seguiamo organizziamo le giornate secondo quello schema non andiamo a caso rimane comunque un problema eh, cosa fare dopo il dopo rimane il problema grosso per chi segue le diete commerciali perché ci si affida a un libro e poi dopo un mese due mesi che si segue costantemente quello schema che si è organizzato eh, la nostra vita, la nostra giornata secondo quello che dice quel, quel libro allora poi dopo un po' uno comincia però a mollare un pochino le redini comincia a essere un pochino più libero comincia a stancarsi anche di andare a fare sempre le stesse cose sempre la stessa fatica di organizzare la giornata ed è qui spesso che entra in gioco l'importanza del rivolgersi al professionista perché il professionista ci segue e può risolvere questo tipo di problemi in generale il consiglio che mi sento di dare è questo. Prima di tutto non abbandonate lo schema, fate in modo di non avere sorprese, non andate a fare un pasto a caso, non chiedetevi mai adesso cosa mangio. Il pasto deve essere organizzato per poter controllare e bilanciare bene la giornata. In ogni caso non c'è bisogno che sia un binario, una cosa rigida, piuttosto potrebbe benissimo essere una, un sentiero da seguire, una traccia, ecco non deve essere, soprattutto se siamo in buona salute, non deve essere eh, una cosa troppo rigida anche perché le cose rigide poi non, non durano mai, le gabbie non sono qualcosa che durano e dopo, dopo un mese, due, le persone si stufano e ricominciano a fare come vogliono. Il secondo suggerimento che do è quello di seguire la dieta mediterranea. Una volta uscito da qualsiasi schema che si stesse seguendo prima e che non si vuole più seguire, Seguire la dieta mediterranea è la dieta più completa e più salutare che abbiamo e è un ottimo modo per eh, ritornare a mangiare un po' di tutto se si è fatta una dieta ad esclusione. Io personalmente ho già fatto un video sulla dieta mediterranea e ve lo link qui sopra. Molte persone credono di dimagrire mangiando sempre di meno, fin quasi ad affamarsi. In realtà il risultato che queste persone hanno è quello di rallentare il proprio metabolismo perdere massa muscolare e quasi per niente intaccare il tessuto adiposo come se ne esce Beh, banalmente mangiando di più l'ho già detto in altri video so che sembra controintuitivo ma mangiare di più è l'unico modo per poter riaccelerare di nuovo il metabolismo anche lo sport ovviamente è importante l'attività fisica ma se eh, mangiamo troppo poco e ci affatichiamo in più con lo sport, peggioriamo soltanto la situazione. Quindi prima di tutto bisogna rispettare il nostro minimo. E per dimagrire è importante mangiare meno di quanto si consumi quotidianamente, ma almeno a livello tale che si possa compensare il metabolismo basale. Il metabolismo basale è il minimo mm, che consuma il nostro organismo, quindi deve essere dato dal, dall'alimentazione. Se volete, potete andare sul mio sito www.nutrizionistabrescia.com e andare sulla pagina Calcolatrici della Salute. Lì c'è un calcolatore che permette di eh, calcolare il vostro metabolismo basale e sapere qual è il vostro minimo da mangiare durante la giornata. A mio avviso, la dieta più facile da seguire è quella che comprende tutti gli alimenti. Quindi eh, abbondiamo con le verdure, sia a pranzo sia a cena, magari anche come prima portata. Eh, non esageriamo con i condimenti, soprattutto sale e olio usiamo le spezie piuttosto inoltre, variamo il più possibile non mangiamo sempre solo la solita fettina di carne mangiamo la carne, mangiamo il pesce, mangiamo il, i formaggi, mangiamo i legumi, mangiamo le uova un po' tutto, facciamo in modo di ruotare gli alimenti durante la settimana eh, mangiamo poi pasta e pane non facciamoci mai mancare pasta e pane al, al massimo possiamo sostituirli con i vari chicchi di cereali pasta e pane l'ideale sarebbe integrali in ogni caso anche farro orzo riso sono alimenti perfettamente eh, adatti a un qualsiasi tipo di alimentazione corretta in più eh, cerchiamo di non saltare i pasti perché saltare i pasti Porta ad arrivare al pasto successivo con troppa fame e quindi si rischia di esagerare oppure porta a spiluccare durante i momenti in cui si aspetta ad arrivare al pasto successivo. Bene, questo è tutto. E voi siete riusciti a trovare la vostra dieta perfetta o la state ancora cercando? Raccontatemelo qui sotto. Io sono Giuliano Parpaglioni e se vi piacciono i miei video iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo la prossima volta. Un saluto a tutti.